Tonon innamorato di Luca? La domanda di Signorini infastidisce il web. Grande fratello VIP, la domanda di Signorini a Raffaello Tonon, il pubblico non approva. Appena uscito dalla casa del grande fratello VIP Raffaello Tonon ha dovuto rispondere alle domande scomode di Alfonso Signorini. L'opinionista del reality show, nonché direttore di Chi, ha chiesto a Tom non si sì quello che prova per Luca Onestini è amore. Un quesito piuttosto piccante che ha subito sorpreso il pubblico. Ma non Raffaello che, con grande nonchalance, ha sottolineato di provare solo una grande amicizia nei confronti del tronista di Uomini e Donne. Un'amicizia profonda e sincera e soprattutto pura. La risposta di Tonon ha entusiasmato i telespettatori che, al contrario, non hanno apprezzato l'intervento di signorini definendolo piuttosto inopportuno in un contesto del genere. La domanda scomoda di Signorini a Raffaello Tonnon. Raffaello sei innamorato di Luca? Ha chiesto a bruciapelo Alfonso Signorini durante la finale del Grande Fratello Vip. Epica la risposta di Tonon, sono innamorato della purezza di una persona di cui non puoi fare a meno. L'opinionista di Barbara D'Urso ha poi rimarcato la splendida amicizia instaurata con Onestini. Il pubblico da casa ha molto apprezzato la replica di Raffaello e trovato inopportuno il gesto di Signorini che, forse, ha provato a cercare un coming out che non c'è stato. Da settimane più di qualcuno sostiene che to non sia gay ma a smentire il gossip ci ha pensato l'ex fidanzata Rossana.